L'immagine interattiva. Prima di tutto bisogna sfiorarlo, bisogna aprirlo. Qui voi vedete alcune icone e ogni icona invita all'esplorazione dell'immagine. L'immagine contiene link di contenuti digitali di generi diversi, considerando il stile di apprendimento di Gardner. Abbiamo la possibilità di poter differenziare i livelli cambiando semplicemente il colore dell'icona inserendo contenuti diversificati. Utilizzando i Google Form possiamo far registrare i ragazzi all'inizio dell'attività e possiamo immettere alcune domande per verificare i prerequisiti. Il biglietto d'uscita invece serve per inserire il link del contenuto che è stato creato realizzare un'immagine come questa non è difficile si può fare con google disegno dietro la creazione di questa immagine c'è un grande disegno didattico ed è stato anche il motivo per cui ve l'ho voluto condividere